Sì, io sono Giorgio Bedoni, sono uno psichiatra, perché si occupa però da, da, da tempo di, di Arboluto Sederarte, insegno all'Accademia in di Brera dove faccio un corso dedicato a questi temi. Beh, il festival nasce, la prima edizione è del 2016, in Umbria, nella Libera Università di Alcatraz, che non è il carcere, ma è il luogo fondato da Dario Fo e Franca con Jacopo Fo che ha attivato questa, questa, questa iniziativa. C'è un festival che viene fatto in, in più città d'Italia. Due anni fa si era Verona, l'anno scorso Bologna e quest'anno Torino. Torino non è casuale anche, Torino è una città che ha una storia eh, e poi a Torino c'è una grande tradizione, una grande tradizione di Albrecht, di Ozzaderar, quindi contemporanea, di atelier e anche di gallerie. In Italia, in effetti, nonostante ci sia una storia di atelier psichiatrici di, diciamo la storia di Basaglia, diciamo, una storia psichiatrica interessante che ha prodotto tanti atelier di terapia, eccetera. Nonostante questo eh, diciamo questo ambito è obiettivamente trascurato, noi dobbiamo pensare che invece ormai a livello internazionale è come si dice sdoganato per usare questa parola. Faremo un focus perché l'arte medianica che è praticamente quella di artisti all'interno di questo paesaggio diciamo, di artisti irregolari che cioè che non hanno nessuna formazione e neanche nessuna intenzione di fare arte, hanno intenzione soltanto di esprimersi di comunicare. Esistono degli artisti, che, eh, degli autori, che a un certo punto diciamo, della vita eh, sentono una voce, un richiamo, un qualche cosa di più forte di loro che viene da un altrove misterioso a cui spesso danno anche un nome, uno spirito guida, eccetera, eccetera, che li guida la mano e li costringe ad esprimersi, e li costringe a disegnare, a dipingere. Eccetera. A, a volte con risultati assolutamente straordinari Anche tecnicamente che non si capisce come questi personaggi possono raggiungere. E in questo senso esemplare è la figura eh, di Maria Orecchioni, eh, un artista sarda, eh, vivente, eh, che mh, per un lungo percorso della sua vita eh, ha, è stata in comunicazione appunto con un mondo eh, altro eh, che le è comparso eh, quasi mh, improvvisamente emergendo eh, eh, all'inizio proprio da petali di, di rose, cioè nei petali di rose che lei eh, aveva raccolto nel suo giardino eh, ha visto dei volti, ha visto degli occhi, degli sguardi che volevano comunicare con lei e da allora eh, ha creato questo colloquio con, eh, con questo mondo eh, rappresentandolo eh, su pezzi di stoffa, su tovaglie, su eh, scampoli di tessuti eh, più vari e da cui appunto questi volti emergono. Non sono un artista, tengo a specificare, non sono un artista, outsider ma ho fatto un lavoro su un artista outsider, più precisamente su un architetto irregolare eh, che si trova nel Messinese, nella zona dove dove vivo io solitamente ed è un artista eh, che si chiama Patrizio Decembrino, che ha costruito negli anni, dagli anni 70 in poi, una piccola cappella dedicata alla Madonna eh, del Tindare, che è una Madonna del luogo dove noi viviamo, molto, molto amata dalle, dalle persone. È una piccola cappella che si trova in un luogo, in una piccola contrada di un paese che si chiama Sant'Angelo di Brolo, che eh, è stato costruito da, in 50 anni da questo signore, eh, aggiungendo man mano, ogni negli anni, praticamente dei pezzi. Un artista che ha saputo in qualche modo eh, unire anche il sacro, ma anche la, eh, direi la, la comunità, eh, in qualche modo. E il colore principale. Eh, di questa architettura è il rosa. Ehm, che, che noi definiamo in qualche modo un, una, un colore materno, femminile, ma allo stesso tempo eh, ricorda anche le architetture bizantine e gli arabi che colonizzarono la Sicilia e quindi in qualche modo eh, Patrizio non fa altro che mettere insieme l'antico e il contemporaneo in questa architettura che viene definita anche lui viene definito anche una sorta di artista giardiniere.